Allora, allora. Il gioco parte, diciamo, già come. Il gioco, il gioco dovrebbe partire. Ok. okay. Io ho messo già registrare perché mi sa che sti intro è più interessante da gara. Sembra, sembriamo quando ritrovano Ecto 1 sotto i teloni in Ghostbuster Legacy. Forse era meglio non registrare. Non accendo sto gioco dal, da novembre. <ride> sì, questo è un timbro sui risultati che otterremo oggi. <ride> F122 appena l'ho riacceso, <ride> ah, come, come si faceva? Mi sono scordato come si fa. Allora, allora io direi... io era buonasera. Beh, buonasera a tutti benvenuti su <ride> questa carriera co altamente competitiva dunque dopo non so quante gare io non me lo ricordo più c'è cioè, scritto da qualche parte dopo nove gare cioè Verstappen primo vabbè tutte posizioni che a noi non ci interessano direi No, perché ci abbiamo avuto la brillantissima idea di, di andare in due scuderie di merda visto che non avevamo fatto abbastanza schifo in Ferrari e quindi c'è l'ingegnere con l'Alfa Romeo perché è stato licenziato dall'Alfa dall sì. Tauri <ride> Perché aveva vinto una gara Perché aveva vinto tutto. una gara e si sono stato licenziato <ride> Così <Sì>. te pari <ride> E quindi è in decima posizione con 35 punti Che però l'ha fatti tutti eh, Con l'altra scuderia diciamo E poi c'è so io tredicesimo con 12 punti Con l'alpin. questo è il sunto Della nostra prestazione incredibile Mancano tette <ride> gare alla fine di questa stagione Interminabile, dopodiché ci sarà Forse una riunione più attesa Di quella dei De Sica e Boldi e degli Intillimani Detto questo, la nostra Difficoltà quant'era? Che manco non ricordo più che Era 80 poca. Era 80, io Direi di abbassarla <ride> ma per lo spettacolo non perché sì, noi non siamo la perché siamo delle pippe eh, sì perché siamo delle pippe diciamo che faceva <ride> 75 io, io poi. su quell'altra faccio 77 e, <ride> e mi fanno un culo così <ride> uguale facciamo 75 <ride> ok oh. se sì, devo andare a scegliere un mio rivale tra lei Hamilton e Russell se ne sceglierei <ride> Ma no, per qualcosa. Comunque, vedo adesso che c'è Silverstone, che di certo non è una vista che mi fa impazzire. Però lei ha bei ricordi qui: è esploso un motore. Sì, momenti belli della, della nostra vita. C'è una novità: abbiamo licenziato Pizza Driver. <ride> Accolando a lui la colpa delle nostre prestazioni sub-ottimali, e abbiamo deciso per optare per un nuovo cioè un Spacciatore nuovo... Lo spacciatore di, di setup, ovvero Dark Queen, mi scappa pure da pisciano. Da... Vabbè, qui che deve performare, Avvocato. Eh sì, questa è la parte mia. Poi dopo, lei va davanti, ma vabbè, quello è. Tu ormai questo gioco lo hai. cioè lo sai meglio delle tue tasche. <ride> eh, non cominci con questi giochetti psicologici, Ingegner. <ride> ok, benissimo, adesso. Come, come di consuetudine ho un problema ai, ai, ai freni e devo stare due minuti fermo. Ottimo. Ok, proviamo. Eh. Cioè, non fare finta che sia quello poco studiato. Quasi il capoclasse. Guardi, che lei. Queste sono cose proprio. Da elementari. infatti già mi ha fatto toppa a curva 2. Quando lei dovrà performare, performerà e eh? non ce ne sa più nulla per nessuno. <ride> Questo è proprio il gioco ti sai? Ho fatto il primo settore imbarazzante, ecco eh. Dai che tu finisci il giro e mi passi avanti oh, Ho detto che ho fatto un giraccio Appena finisci il giro mi dici in dove sei messo Fatti decimo Vabbè Lo tiene per dopo il giro buono sicuramente eh, te te come no? Mentre invece il tuo giro brutto che hai fatto gli errori Ti è stato schifosissimo In eh, che posizione sei? Tipo primo? No, al secondo posizione. Ah si sì, sei qua, vabbè allora è bruttissimo c'è questo meccanico a sinistra quando rientri non so se stai rientrare il cui ruolo è quello di prendere il cavalletto in mano e toglierlo proprio... sai quei lavori deprimenti quando la tua vita ti sembra che fa schifo pensa a lui avvocato voglio i punti come mini voglio i punti in questa gara <ride> Ah, ma si rende conto che questi giochi banali ormai li hanno capiti tutti? E poi ne nemmeno funzionano perché tu, infatti, stai dominando. Ma dominando che c'hai 23 punti più di me in classifica. Così, Alonso, vinto. Eh, dai, però, che palle, sta curva di merda, vaffanculo. Ma sento rilassato comunque, ingegnere. Eh, ma sembra sta curva di merda. È la terza volta che gira giro là. Allora, ultimo tentativo, spenga l'hot eh. Stavi sotto di mezzo secondo e pole position. Apocano. Gli astri eh, non mentono, malgrado le sue continue gufate che manco nel gufo di Harry Potter. Per soli però deve, tra poterlo fare e riuscire a farlo ci cambia un po'. Portarci su a chi è? È Magnussen, questo non se vamo. Cioè, mi sono trovato in mezzo ai Beckett. Ho fatto perdere 4 decimi Moderi il linguaggio Ma ce lo credi mi ha fatto perdere tutto quanto E non c'ho manco benzina per farne un altro, te giro Ecco, mi sono girato per esagerare Ma vaffan... Stavi sotto le mezzo seconda e poi colposiscio, vabbè Deve insegnarmelo come controllare le persone Dai, insomma, ho passato Ma, ma vaffan, va, va. 12esimo Porca puttana Eva, sesto parto Tu, ce l'hai i comandi vocali? Eh, non mi ricordo Qua sulla destra sono presenti, vedete, i comandi vocali Nessuna sorpresa per le gomme, c'hanno tutti e quattro gomme <ride> No, c'hanno tutti le rosse In Inghilterra, questa è casa sua, sta pista poi è la sua preferita Secondo quale principio Rai. elettrolitico? <ride> Lo dice tutte le parti che ci curiamo, ma questa è la sua pista preferita, ingegnere Bocca al lupo, ingegnere No, ok, ma no Botta si mi aspetta, altre fumate un rumore di, di riavviare. Che faccio? Torno al menu principale? Pronto? America Mesetti, qui un BBC, opera un Santi Bajo sopra ragazzi e un Corporation. Allora no, America Mesetti. Ingegner, hai spento il computer? Ma ah, perché nel momento critico in cui dovevamo com comunicare è sparita la comunicazione. Cazzo, mi sono girato. Ah. Questo non mi era mai successo. Mi sono girato nel giro di formazione. E mo' che faccio? No, uh, continua eh, come se nulla fosse fischiettando. Rimbocca al lupo, ingegnere. Quello dopo che ha. Si è incollato qualcuno. No, ah. non mollo, lo giuro. Strategia. Mi ha messo quella sbagliata. Il gioco stronzo. Pure a me, mi ha messo quella sbagliata. Allora a questo punto posso fare, facciamo un quit zoom meno entrambi. Questo è riavviamo prima di partire. Cosa vuoi? Che faccia? Rimbocca al lupo, ingegnere. rimbocca in al lupo poi anche qua. Vabbè, io non è. roba a bottas. Non sono capace. Stiamo al quarto giro di formazione. 13 SO di gara. In culo a balena, ingegner. Cambiamo motto, magari funziona. Ok, non mi funziona il DRS. Ottimo no mi sono girato mannaggia la puttana si roya eva c***o c***o roya già a gli interminabili silenzi di quando uno si è rotto i coglioni no ma chi è che vabbè mi è venuto addosso hey, uno dai continua, me ne frega in casa mi sono stupato e che... eh, Dio canta ti ha infatti mi hanno superato tutti ho recuperato qualcuno Riccardo, mi pare un problema al DRS. ecco si è rotto il DRS è fuori uso non l'ha allora, rotto lei giustamente cioè io sto proprio nel terrore eh? <ride> Ci vivo nel terrore Mirassels se ne va Mirassels se ne va Poi non sarebbe una cosa da festeggiare diciamo però Oh me ne stavo andando ah, Non sarei andato a resti con noi Sono rimasto vivo Però questo non dovrò riprovarlo ma superava da tacchi proprio per cazzo riccia Oddio se siamo sganciati? Non se siamo sganciati, però ho rischiato la vita, ma proprio in maniera pesante. Io lo sguizzato il mio compagno di squadra, Focato. Sì, e lo vedo. Io stavo a far capocciare con, con Ricciardo, che poi mi ha passato, ma perché mi sono reso per restare vivo. Ricciardo che fa... Ok, ho superato Robobottas. Bravo. Poi non è più Robobottas ormai. Vabbè, per me uh, sarà sempre Robobottas. Sei fastidi un tempo. Eh, sta arrivando Ricciardo. No, no. Non puoi valire a Ricciardo, avvocato. La vengo Bravo, in soccorso oltre alle palle gli rompe pure la macchina, oh uh, mamma mia ho fatto una sbirgolata per terra e lei sicuramente vedrà quando passa e a me se mi fa rosicare comunque quando mi dice il pilota gira su tempi leggermente più veloci di tuoi e accelera, sembra che io sono a piano a posto Comunque se lei potesse evitare di dare il DRS a Ricciardo mi farebbe un grosso piacere, avvocato. Eh, io non gli darei, il problema è che è lui che si avvicina. Lei aveva detto che mi guardava le spalle. That was a fantastic... okay. ok, ottimo pit stop. Pit stop in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Grazie, guardate Ricciardo. Riccià, a me mi stava in sacco simpatico Vedete continua a rimanere in quella situazione No, non ce li puoi credere Sono entrato Ho preso la penalità Ottimo Nooo Sì, e sono pure entrato insieme a cosa? A quel coglione che gli avevo detto che dovevo rientrare in box? Se ne sono fregati Io perciò l'ho fatta Mannaggia la puttana. Ecco, vabbè, ho trovato libero perso un secondino, dai. Ecco. E mo' ho preso un safe release, quindi sono rimasto dietro un'altra ora e mezza. ma vaffanculo. Ecco. Qui c'è la conna che fa cazzotti con l'engine, eh. Vedo, vedo. Eh, ci cioè credo che vuoi vedi Allora, se no lo vedevi mi preoccupavo. Eh. Il gioco è il gioco in cui io faccio una bella qualifica e lei vince Magnus è in tua mamma Esatto 5 secondi di penalità ma vaffanculo Vabbè i secondi di penalità è colpa sua avvocato però no? Eh sì sì Difatti con me c'era Vaffanculo era per me Vedo che comunque ci un duello neanche troppo duro con Magros. 2,4 secondi. Oh madonna mi aiuto, aiuto! Uh oh, oh con! Ma che cazzo fai? E con pure con me era abbastanza ribaldino Sì, ho capito, ma mi ha dato proprio una spinta, cioè delato, mi ha dato una spinta delato perché lui voleva girare e non ci passava. Non so come faccio a essere ancora undicesimo Eh, la vedo pure che sta a passare Ricciardo poi La cosa più bella della mia gara è guardare la sua, Carcoli All'esterno poi? No, ma non ti arrivo all'ultimo Vabbè, ma se lei è incompetente, a è colpa mia Vabbè, manco insultarmi così Vabbè, ma non sa fare la soste box Eh, ovviamente ah. ecco vedi bacio della morte lo fai sembrare facile meno male che non so come l'ho salvata poca eh l'ho visto l'ho visto 12,6 secondi mamma mia mamma mia come mi vedo male pure io mi vedo male riccia riccia far bravo ragazzo riccia scendi da cavallo siamo incastrati brava hai visto un genio? Così si fa a guardare le spalle, no? Come ha fatto lei prima che ha detto che mi guardava le spalle e Poi invece... Ricciardo! Eh, io so, una gomma di meno E lei vede dai coglioni Eh, cioè una gomma di meno non è che ho tre ruote, intendo... Vai gialle, luce bianche Tanto vuoi oh, non vuoi? Sempre appiccicati finimmo Dai, tra tutte e due Se non hai assoluto dai tifosi Aia bloccatina Vabbè poi alla fine pure con la penalità che me. Sì, di fatto incambiare niente, per quello che non sto manco esagerare perché tanto.. Si è ridotto il DRS portarci, vostri, lo fate con lo sputo sto cazzo di DRS. Guasto al DRS, ma non rientrare per adesso. La posteriore non si apre, stiamo cercando una soluzione. Confido, Confido nella, nella, nella, nella della nella sua aria, <ride> Ma che c'è proprio quel punticino che vorrei. DRS non ce l'ho. Arrivo quasi in parata per me l'avvocato. Eh. Cazzarola! Volevo provare a superarla in pista, già sono uscito. No, ma non c'aveva senso esagerare perché giustamente eh, c'avevo 5 secondi di penalità, tanto che di fatti sono dodicesimo perché.. Vabbè, comunque volevo il punto, ho ottenuto sto cazzo di punto. Eh, infatti, sì, come alzato l'ho già detto, lei chiacchiera, chiacchiera, poi dopo in gara arriva sempre davanti. Sì, ma cioè lei mi stava davanti finché non facevo le minchiate, eh. scusatemi, vabbè. Allora, vince Max Verstacchio, secondo Sergio Perez, terzo Lando Norris, eh, compagno Ruiz. di scuderia dell'avvocato dell Alonso, quarto, che eh, prende un bel po' di punti, io prendo un punto, decima posizione, avvocato. Niente, tanto per cambiare. Allora, andiamo a vedere la classifica, sì. Dove praticamente non è cambiato niente, io sono sempre tredicesimo, okay. mentre lei col okay. suo puntino guadagnato... Non cambio cazzo perché quello là davanti è, è Tsunoda e c'ha 51 punti e non ho 36, dubito che con questo ritmo... Io direi Dove... che è tutto, se potremmo salutare. Sì, salutiamo e purtroppo non disinstalleremo il gioco, quindi... <ride> salutiamo noi... la prossima. <ride> Ci vediamo la prossima. Ma va a fanculo, ma mi dicesse mai bene una gara comunque.